Benvenuti in un nuovo tutorial di PLPlex. Oggi voglio mostrarvi come tagliare il cartoncino Ossia la base dei nostri biglietti Senza usare un taglierino È semplicissimo Vi occorreranno delle forbici Questo per la piegatura E se volete anche una squadra grande e una squadra piccola Ma la cosa essenziale è un altro biglietto allora, qui davanti a me ho un cartoncino grande, quindi cosa faccio? Prendo un bigliettino che ho già a casa e lo metto preciso sui bordi. Con questo, tenendo ben premuto con le mani, traccio i bordi. cercando di abbassare un pochino e sempre tenendo praticamente bene lo faccio anche qui per la parte centrale e così qua sotto a posto con le forbici tagliamo Se non disponete di un altro biglietto da fare con la base, potete vedete, mettere la squadra più piccola a sinistra, quella più grande sopra, far scorrere, tracciare la riga e quindi in questo caso tagliare il cartoncino. Ora, usando praticamente la squadra più grande, non facciamo altro che metterla sui punti che abbiamo tracciato prima, a metà. E con questo rifacciamo tutto E piegate. Ecco fatto. La base, come potete vedere, è fatta. Precisa. Bene. E questo è tutto. Al prossimo video. Ciao!